Grazie perché tu sei del Piero, un bianco nero, uno di noi vicino a te, ci stringeremo. Grazie che vai, doppi il passo Fai il giocoliere, segni per noi Avere te, anche un momento Basta capire che grande sei scelto te, come bandiera, bianca e poi nera, una realtà, grazie per te, ci fai sognare. perché respira il ragazzo Grazie perché resti del Piero un bianco nero oh no te no Grazie perché resti ragazzo